Voglio essere molto chiaro, noi sul Pratone abbiamo un progetto serio, concreto, ma soprattutto realizzabile. Vogliamo trasformare questa immensa area verde in un parco pubblico, fruibile, vissuto, prendendo ad esempio lo spazio del laghetto. Ho maturato in questi anni l'esperienza per poter dire che è un obiettivo che possiamo raggiungere. Dobbiamo governare una situazione complessa, difficile e avviare una trattativa con l'operatore privato, ma dobbiamo fare un'indirizzo. Quello che immaginiamo per il Pratone, riportato a patrimonio pubblico nella sua quasi totalità, è di trasformarlo in un'area fruibile da tutti i sanbonatesi. Lo immaginiamo come l'area verde del laghetto di via Europa. Da anni il Pratone è oggetto di discussioni e progetti. Noi vogliamo restituirlo alla fruizione pubblica. Faremo il massimo affinché l'intero Pratone diventi il Central Park di San Donato nel minor tempo possibile.